E stasera è la serata nella quale finalmente, finalmente si parla delle creative commons che noi abbiamo sempre usato fin dalle prime puntate, nelle quali noi abbiamo sempre creduto, ecco. Io ricordo i primi, primi incontri con Simona Liprandi che parlava di questa opportunità, era ancora in nascere in fieri, doveva ancora essere normata la parte delle creative commons italiane e, e ora è una realtà. Ecco. Ora si può parlare di creative commons nella musica, nell'arte in tutto quello che, che riguarda la creatività di, di chi fa qualcosa e produce, produce qualcosa. Ecco. Quindi questo di stasera è un bel viaggio, un viaggio interessante te, che, sta, che va dal copyright alle creative commons al copyleft e... Stasera il nostro ospite sarà Simone Aliprandi. Buonasera, ha già detto tutto Flavio, è il maggiore esperto di Creative Commons in Italia. Si parlerà con lui di copyright, copyleft, diritto d'autore, eh, diritto d'autore delle opere d'arte. Si parlerà di, di pratica della cultura, non solo di teoria della cultura. È con noi Simone Aliprandi. Oh, buonasera a tutti, buonasera. Allora di Amadeus, in effetti. Allora di Amadeus perché. Buonasera. Ci giochiamo su, no? Sì, pensa che quando, quando mi avete contattato io pensavo che ci fosse un, un collegamento con Mozart, no? Ho detto invece no, è Amadeus quello che va in televisione. E dopo mi hai spiegato il senso, ovviamente, eh sì. perché siamo in, facciamo concorrenza alla TV mainstream. Ah, TV... Eh sì. Proviamo e questo è fare concorrenza con un argomento che in mainstream, in fascia mainstream alle ore 20:40, non va. <ride> Probabilmente normalmente. no, normalmente no. Ma magari su, su a Rai 3 il lunedì alle 21:20 potrebbe anche andare, però a report, magari, forse. Boh. Sì, qualche collega ogni tanto compare in quel report quando parlano di questioni di, legate al digitale, più che altro la privacy, privacy e sicurezza informatica sono diventati temi molto, molto in voga negli ultimi anni, copyright rimane sempre un po' in secondo piano, quest'anno c'è la famosa, anzi quest'anno, questo mese perché è questione di settimane verrà diciamo, approvato il, il decreto di recepimento della nuova direttiva copyright, che in effetti cambia un po' le cose, quindi magari qualcuno ne parlerà. Vedremo, intanto ne parliamo noi. Sì, parliamone. In che cosa consiste esattamente la tua attività? Allora, io sono, nasco come ibrido tra, diciamo, il mondo accademico e la, e la libera professione, quindi sono un avvocato, classica laurea in giurisprudenza, poi ho fatto il praticantato ho preso il mio titolo, ma nel frattempo ho comunque coltivato anche la, diciamo, la, la, la passione sia per l'attività accademica di insegnamento classica, ma anche per l'attività di divulgazione. Ho scritto, eh, prima citava, Flavio citava, una delle prime monografie sul tema del, del copyleft, delle licenze open eh, applicate a, al mondo dei contenuti, era proprio la mia tesi di laurea, risale al 2004-2005, quindi anni in cui queste cose si trattavano davvero, davvero molto poco. Eh, e quindi niente, ho questa ancora è oggi, che insomma ormai sono passati 17-18 anni dalla laurea. Eh, ho queste due anime, cioè cerco di, di portare avanti sia la libera professione come consulente, faccio l'avvocato, principalmente consulenza meno contenzioso, quindi consulenza per non so, case editrici, case di produzione, ma anche molti autori. Che, eh, o biblioteche, ecco, in tanti casi sono anche biblioteche, enti che hanno problemi nel gestire, non so, banche dati, gestire grandi masse di contenuti, la digitalizzazione dei contenuti, delle opere d'arte, come citavi tu prima, eh, oppure eh, attività, diciamo, appunto, accademica, come in, ho un corso a Firenze, l'ISIA di Firenze, come docente a contratto, e poi ho, Interventi in master, corsi di specializzazione, corsi di formazione qua e là per l'Italia, che ormai da, da un anno a questa parte faccio tutti, eh, diciamo, dietro, In dad, come com io spirito, sì. faccio l'insegnante, ti dico in dad. In dad, ed è la parte eh, che mi manca di più, eh, se posso dire. Nel senso eh, che di consulenza L'attività di consulenza non è cambiata molto, no, perché no. già prima la facevo a distanza, erano pochi, non sono il classico avvocato che ha lo studio con la, la, la, la, la scrivania... in Logano immogano la sedia in pelle umana queste cose qua in cui viene il cliente gli racconta i suoi problemi è più facile che sia io che vada dal cliente a volte nemmeno si fa consulenza direttamente da, da remoto mentre l'attività di formazione e di insegnamento quella manca molto perché non hai, non hai il contatto con con no, gli esseri umani con le facce della persona che ti guarda Vabbè. vedremo speriamo di tornarci senti che cos'è il diritto d'autore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 Ispirati a un modello anglo-americano, e quindi alla fine parlano di copyright e, ci, e ce lo stiamo portando in casa anche noi, mm -hmm. che in realtà dovremmo parlare di diritto d'autore. È... è un po' la solita storia del, dell'anglicizzare la lingua italiana, eh? Sì, è esatto, c'è un certo è discorso di... sia linguistico, di... ma appunto, di... ma anche proprio di un modello giuridico che, sì, che no, stiamo no? C'era È sempre la solita storia della differenza fra il diritto romano perché poi di quello si tratta eh, o di derivazione di diritto romano di quello eh sì, continentale e sì. di del diritto di tipo del common law anglosassone esatto, La common law, sì. esatto. senti. Hai parlato di, di copyright right. mm? e il copy left cos'è? Allora, copy left nasce da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 eh, permesso di fare copie invece che un diritto di riservarsi le copie, allora. quindi copyleft left potremmo tradurlo con permesso di copia o permesso d'autore a seconda di, come, di, di, di, di che parte del mondo, in quale parte del mondo viviamo cioè un, un sistema di licenze con cui l'autore eh, libera l'opera, un'opera che è stata automaticamente portata sotto diritto d'autore abbiamo una chiamata in studio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 Che cosa sono i creative commons? Eh, eh, allora, per come mi hai posto la domanda, i creative commons, che è corretta, eh, cioè, al maschile sono i beni comuni creativi. Creative commons sono, eh, le commons land nel, nel, nel, nel diritto anglosassone sono le terre comuni, sono, le, sono i pascoli in cui tutti potevano portare le bestie a pascolare, perché non erano di nessuno, quello che noi chiameremmo demagno, più o meno, però con un senso diverso perché è tipico del, del, del, del diritto inglese. E quindi creative commons sono beni comuni eh, di tutti, di, di, di libero utilizzo. E le Creative Commons invece al femminile e con la C, la C maiuscola, no perché è, è corretto vederla con tutti e due le accezioni. no, no, questo mi incuriosisce molto. Sì, esatto. No. Le Creative Commons sono le licenze, nel senso che le, eh, Creative Commons è anche il nome di una fondazione, no, in realtà non è una foundation, è una corporation americana, no profit, eh, con, con base in, in California, nella Silicon Valley. Che ha eh, dagli anni, dai primi anni 2000, messo a disposizione un set di licenze che appunto hanno chiamato Creative Commons. E il simbolino è quello che trovate nella locandina del nostro incontro di stasera: no? c'è cioè, la doppia C, CC Creative Commons, eh, sì, sì, che anche fa un po' il verso alla singola C di copyright. E, e quindi le licenze Creative Commons sono delle licenze open, come nel senso che vi ho spiegato prima, quelle che uh -huh. diciamo di software open source, che però open vengono applicate non al software ma a tutti gli altri tipi di creazione, quindi, non so, eh, i testi, le fotografie, le immagini grafiche, le, eh, le musiche, i video, e servono proprio per riliberare le opere rispetto al, al default del tutti i diritti riservati, no? cioè il copyright dice di default mette questa, questa notazione, segno, questa avvertenza, attenzione, tutti i diritti riservati. Creative Commons invece ha un motto che dice alcuni diritti riservati, cioè l'autore, il titolare dei diritti, si riserva solo alcuni dei diritti che la legge normalmente gli riserva e gli altri li, li libera, gli altri li, li, li lascia... Eh, li lascia, diciamo, li, li, li, li lascia liberi perché vuole creare quel, quella common land, quel, quel, quel terreno di libertà, quell'area quell di libertà che normalmente il diritto d'autore non creerebbe. No? Ecco che nascono appunto le creative commons o i creative commons a seconda di come lo vogliamo vedere. Eppure voglio dire, uno che eh, mette una canzone su YouTube non è che guadagni molto come diritti d'autore. Ma allora, ehm, dipende, cioè nel senso, è chiaro che, mh, no, facciamo un classico esempio, non so, il video del matrimonio, il video della cresima, di, di, di una cerimonia, un compleanno, eh, che viene messo su YouTube e chi lo mette dice, no, per abbellirlo, per renderlo un po' più piacevole, ci metto sotto un brano e sceglie il brano, che ne so, i due sposi scelgono il brano che li ha fatti innamorare perché per loro questo brano ha un particolare significato. Eh, certo che se questo brano è, che ne so, eh, no, Bruce Springsteen, eh, è chiaro che anche se è un video che vedono poche persone, toglie una piccola percentuale alle visualizzazioni del, dell'account ufficiale di Bruce Springsteen che invece lui ci guadagna davvero nelle visualizzazioni del suo, del suo account e quindi onde evitare che la cosa sfugga di mano si stabilisce la regola per cui se carichi un video, eh, se, sì, se carichi un video e la musica non è stata pre preventivamente autorizzata in teoria noi te lo segnaliamo poi se, se ci fai caso su YouTube quando carichi un video YouTube stessa ti propone una serie di musiche, di brani musicali che puoi mettere in sottofondo che sono già liberi e, loro, e te, quello te lo dicono loro ti dicono. puoi scegliere in questo bouquet di brani di musica che ti, stiamo, che ti diamo noi ed è compresa diciamo, nella, nel, nel nostro servizio quindi questa non ha problemi. Oppure devi andare a prendere della musica che è libera, che è libera da diritti, che può essere libera perché è sotto licenza Creative Commons, come dicevamo prima, oppure libera totalmente, nel senso che è caduta in pubblico dominio, cioè il diritto d'autore è sostanzialmente finito, perché a un certo punto, per fortuna, il diritto d'autore finisce, non è eterno, e, eh, e quindi quella è libera. Eh, questione di scelta, Certo, se sì, io voglio appunto il brano di Bruce Springsteen, che è nella versione cantata durante un concerto nel 1998, perché ci siamo andati, io e mia moglie ci siamo conosciuti lì, eh, forse questo è un, po', è un po' troppo, sto chiedendo un po' troppo, perché va contro le regole sia del diritto d'autore, quindi le regole generali, ma anche le regole interne della piattaforma, che sono sì, quelle sì. di YouTube. Oh. Mi...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 verso la conoscenza di questo strumento, e quindi le persone la, le utilizzano. Parliamo anche di brevetti. Eh, conviene brevettare nel 2021? <ride> eh, quello del tema dei brevetti è un tema, allora, nell'ambito della proprietà intellettuale, della cosiddetta più ampia, eh, della proprietà intellettuale, cioè, sai, vabbè, le, le tre grandi famiglie sono copyright e no, questo, eh. eh ehm,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 anche se magari non sono davvero così interessato io azienda che ho brevettato a, a sviluppare quell'invenzione, quella, quell quella, quella soluzione tecnologica brevetto almeno per non farmi rompere le scatole passate, insomma, però, da altri miei concorrenti che possono incrociare il terreno di questo mio sviluppo tecnologico e, e, e quindi darmi fastidio nel mio, nel mio business no? quindi brevetto utilizzato più come forma di appunto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 eh, quando è che inizia a esserci mh, il copyright su un bene culturale? eh, guarda, quella cioè, allora, Tecnicamente il copyright su bene culturale non c'è mai, nel senso che, all allora, così introduciamo la questione. Ehm... Innanzitutto dobbiamo capire che cosa si intende per bene culturale, lì dobbiamo andare a prendere una definizione che sta appunto nel codice dei beni culturali, che è un testo normativo che non c'entra nulla con la legge sul diritto d'autore, fanno proprio parte di due rami del diritto diversi, uno è sotto il eh, diritto d'autore nell'ambito del diritto commerciale, diritto della proprietà intellettuale e l'altro è diritto amministrativo, perché il, sono le norme che prevedono appunto i criteri affinché un bene sia classificato come bene culturale che... Eh, come dire, ottiene dall'ordinamento dello dallo Stato una tutela particolare, no? Quadri, affreschi, eh, aree archeologiche, eh, sculture e via dicendo. Ma, eh, libri, anche libri antichi, eh, codici. Eh, in questo testo, nel codice dei beni culturali, c'è una norma, l'articolo 108, che sostanzialmente attribuisce al, all'ente che ha in custodia il bene, che ha in custodia, attenzione perché il proprietario del bene, del bene culturale è la Repubblica Italiana, quindi siamo noi, però c'è l'ente, il museo, la biblioteca, il, che ne so, il privato che ha magari una villa con un affresco, con un quadro, che ha in custodia il bene e riserva a questo, a questo soggetto una sorta di diritto di riproduzione, cioè una sorta di diritto per... Ehm, cioè una sorta di, di, di, diciamo di possibilità di chiedere moneta, di chiedere soldi, per le riproduzioni che vengono fatte di quel bene culturale che lui ha in, in custodia. Quindi sostanzialmente il risultato è, anche se non, non possiamo davvero parlare di copyright, perché non è un copyright, però ottiene lo stesso effetto del copyright su cose che magari il copyright vero non l'hanno mai visto, e questo è il paradosso cioè abbiamo messo il diritto d'autore il copyright su Michelangelo quando Michelangelo non l'ha mai visto il copyright perché all'epoca sua il copyright non esisteva come istituto giuridico e quindi abbiamo creato davvero un, un, un proprio eh, giuridico però se poi vai a ascoltare i titolari dei musei, i titolari delle, delle, non so, appunto, delle degli enti che hanno in tutela i beni che hanno in custodia i beni, ti dicono che quello è uno dei gli unici modi che abbiamo per tutelare il patrimonio artistico culturale più, più diciamo, vasto del mondo, perché è, nel senso, questa norma non a caso ce l'abbiamo in Italia, e in Francia, in Grecia, in, in pochi paesi al mondo, perché? perché, ovviamente, sono i paesi che hanno più da perdere. No? Cioè, il rischio, qual è? il rischio è che qualche eh, casa editrice, che ne so, russa o, o, o filippina. Sì, certo utilizzi il David, utilizzi eh, la Cappella Sistina, utilizzi eh, l'ultima so, cena per farsi le copertine dei libri, per fare i grembiuli da vendere, no? eh, made in Italy, queste cose qua. Allora, quel quello è uno dei modi che si sono inventati per eh, diciamo, tenere sotto controllo questo tipo di riproduzioni, però purtroppo l'effetto è appunto di aver messo un, eh, un copyright su cose che il copyright né l'avevano mai visto, probabilmente, e eh, se anche l'avessero visto, perché magari sono opere di autori che sono morti da pochi anni, però sono comunque cadute in pubblico dominio, e quindi davvero non, non si spiega. Per quanto... una, una cosa st ne stanno discutendo in questi, cioè, in Questo... in questi giorni, è, è un tema molto caldo perché cioè la, la, la, la, la direttiva europea di cui ti parlavo prima è che sta, sta per essere eh, recepita in Italia in questi giorni, aveva una, un articolo che insomma, su questo aspetto, sulle riproduzioni eh, de, delle opere delle, delle, diciamo, del patrimonio artistico-culturale, aveva, aveva un articolo, l'articolo 14, che è abbastanza interessante, quindi forse potrebbe leggermente cambiare, speriamo in bene, speriamo in meglio. Eh. <ride> Dunque, per contro, legandoci al web, ha senso parlare per musei, archivi e biblioteche di free web? In che senso? Free nel senso di gratuito? Perché Beh... c'è sempre. Sì, Perché quando, quando sì, sì. noi usiamo l'aggettivo free purtroppo cadiamo nell'equivoco tipico di, di, un, di un anglofono per cui free vuol dire sia libero che gratuito e allora boh, c'è cioè, un po' questa sensazione, questa, questa percezione per cui tutto ciò che è su internet è gratis, no? È utile... Ma, no. eh. Ma in cioè, realtà non c'è nulla, nulla di gratis. Eh, appunto, però ecco, la percezione è quella, no? Cioè... Eh, se tu parli con ragazzi magari molto molto giovani, se tu insomma, con il mestiere che fai probabilmente li vedi più di me, eh, eh, sono nati e abituati fin dalla da loro giovanissima età ad avere un aggeggio, no? avere questo aggeggio qua che alla fine ormai non costa più tanto, tutti se lo possono permettere, e eh, con questo accedono a una marea di contenuti che non costano nulla, sono gratis, l'unico costo una volta era la connessione internet, adesso manco quella si paga più perché i giga te li, te li tirano dietro te li regalano, e quindi eh, e hai anche un potentissimo strumento per fare copie, no? Cioè... Questo è un, un violatore di copyright, nel senso che ha, un, ha una serie di funzioni pronte all'uso, il tastino condividi, il tastino scarica, il tastino fai una copia, eh, che vanno, che vanno a azioni che vanno a toccare eh, squisitamente il campo del diritto d'autore, però chi, chi, chi, chi ha in mano l'aggeggio non se la pone la questione del diritto d'autore, quindi è un po' nevrotizzante se ci pensi, no? da un lato abbiamo... Una, una legge che è super conservatrice cioè cerca di mettere addirittura il copyright su Michelangelo che copia copyright non l'ha mai visto dall'altro abbiamo degli, degli strumenti che costano 80 euro 70 euro sono la portata ormai di tutti che hanno una serie di, di funzioni che ti invitano, ti tentano continuamente a violare il copyright e, e, e quindi boh questo è un classico no? cioè il, il, mondo, il diritto che si scolla dalla, dalla realtà sociale sono è un fenomeno che avviene periodicamente su alcuni temi e quello del digitale, eh, cioè quello del copyright legato al, al mondo del digitale è palese sotto gli occhi di tutti da una quindicina d'anni, cioè da quando le tecnologie digitali sono diventate a portata di tutti, da quando internet, come tu dicevi, il web, è diventato la patria di tutti cioè, adesso anche mio padre che ha 80, 81 anni sta lavorando da remoto ha imparato a usare il computer fa quello che deve fare, mia mamma è uguale cioè, ormai è davvero di tutti e chi davvero si chiede se cioè, facciamo un sondaggio non lo so, eh, no? chi davvero quando condivide una foto se, tolti, i, i, no, tolti noi tolti gli addetti ai lavori chi si chiede di chi sono i diritti se posso usarla, se devo chiedere il permesso se costa qualcosa riprodurla non lo fa nessuno, oggettivamente, eppure ogni tanto qualcuno, su cento volte che ti va bene, magari qualche tirata d'orecchio ti arriva, quello che dicevamo prima, no? su cento brani che mi carico sul mio canale YouTube, magari 90 non, non, non creano problemi, 10, 5, 8, 7 fanno, fanno nascere la, la, la segnalazione. Mm. Tu hai eh, posto il problema nei nel, tuoi scritti di spiegare come si segnala una violazione di copyright sui social media come si segnala? sì, allora ma c'è una mia presentazione slide proprio di queste settimane l'ho messa poco qualche settimana fa era un corso che ho fatto proprio per gli insegnanti no, niente tutte le piattaforme social hanno i famosi tre pallini nel senso di fianco ad ogni contenuto eh, ci sono dei puntini che aprono un menu con delle cose che ti, che ti, che ti permettono cioè de, de, de, delle opzioni no? per cui puoi segnalare un contenuto, non lo so, vedi una foto eh, dove c'è che ne so, un maltrattamento di un animale e ritieni che, eh, che quella foto non, sia, non debba esserci, non debba essere sulla piattaforma perché è violenta e può essere disturbante e, e viola poi i termini d'uso e tu puoi segnalarla e poi ci sarà qualcuno dall'altra parte, cioè negli uffici di, di Facebook, di YouTube, di Twitter, che valuta. Poi, come dicevamo prima, purtroppo questo qualcuno non è davvero un qualcuno, ma è un qualcosa, è un, è un sistema di intelligenza artificiale addestrato in un certo modo che capisce più o meno, no? Cioè, se c'è della pornografia lo capisce, quindi può essere che non ci sia nemmeno bisogno della segnalazione perché l'ha capito da solo, se c'è una violenza su animale, magari l'ha capito, però ha bisogno di essere, come dire, aiutato e chiamato in causa. Altre sfumature, no, appunto, come l'ironia, come il sarcasmo. Eh, sono più difficili, a volte si creano delle situazioni davvero bizzarre, per cui dei contenuti palesemente innocui vengono rimossi invece alcune cose eh, no, nazifasciste, alcune cose razziste rimangono lì per un sacco di tempo E lì andiamo su un altro piano che aprirebbe un vaso di Pandora sul eh, piano del diritto d'autore, però uguale eh, se uno trova un, sostanzialmente la tua domanda ci porta a dire cosa? Che un fotografo che vede una sua foto sull'account Instagram di qualcuno che non è lui che, che quindi non ha autorizzato è l'unica cosa che può fare cioè siamo non l'unica la prima cosa che può fare è schiacciare questi tre bottoncini e andare sulla segnalazione dire segnalo questo contenuto e poi si apre una seconda schermata in cui ti chiedono eh, perché stai chiedendo la rimozione allora si aprono tutta una serie di opzioni tra cui c'è violazione di proprietà intellettuale allora in quel caso si passa a un terzo step in cui la piattaforma ti chiede qualche informazione su di te per capire davvero se quella foto è tua sostanzialmente quella foto, quel video, quel, quel testo è tuo, eh, e niente, eh, lì devi sperare che poi questa segnalazione vada a buon fine, e purtroppo anche lì eh, di, di, di persone che si lamentano del fatto che la piattaforma poi eh, insabbia la, la loro segnalazione, ne ho, ne ho viste davvero tante, allora lì si passa all'altro step che è quello dell'avvocato, eh, che è... Dire, è il mio mestiere, nel senso ah, da... che però costa, costa un po' di più, come, puoi, come costa poi costa un po' sì, sì, sì, sì, poi allora c'è un terzo step che è quello, diciamo, una tutela amministrativa, che è la segnalazione all'AGICOM. È un, è un, un, il regolamento AGICOM è un'autority è un, è un amministrativa italiana che vigila sulla comunicazione, fra cui anche la comunicazione web e. Eh, puoi utilizzare questa, questo strumento, Cioè c'è un forum anche lì da compilare e lì c'è un'autorità amministrativa che dà ordine a, a chi gestisce i server di rimuovere un contenuto. Ci sono tre strade, diciamo, tre strade alternative, una che non costa nulla, che è la prima che vi ho raccontato, che purtroppo a volte va a vuoto, quella dell'avvocato costa un po' di più, a meno che avete, abbiate il parente avvocato, amico avvocato, che però deve conoscere un po' la materia e, e non è facile. E, e l'altra potete farla da, solo, da soli, ma anche quella è insomma compilare il form di Agicom senza conoscere la, la, la materia può essere un po' ostico. Ecco. Bene, io ho ancora un paio di domande. Da fare. Visto che hai citato i miei iscritti, scusa, approfitto per far vedere, e... <ride> mi ero preparato. Beh, no. le, una parte delle cose che stiamo, di cui stiamo parlando, que, la parte diciamo, sul software Data Governance è su qua, è un libro che è uscito di recente, eh, no. gestione Apogeo. Apogeo. Apogeo, è un noto marchio di manualistica tecnica che adesso da un sì. po' di anni è, stato, è rientrato nella famiglia Feltrinelli. E, e questa è una collana di manuali tecnici per professionisti e io ho fatto la parte appunto sulla tutela, delle, cioè in realtà il titolo che avevo proposto io era tutelare e gestire le creazioni tecnologiche, ammetto che non sono particolarmente bravo a fare i titoli, era un po', era un po noiosetto come titolo allora mi hanno detto no, lo mettiamo come sottotitolo e poi gli diamo un titolo un po' più efficace in effetti software licensing e data governance eh, non è male e eh, uh -huh. eh, eh, in, in questo trovate buona parte delle, delle cose che stavamo dicendo, soprattutto quelle sul, sul sul software e eh, eh. eh, eh, eh, eh, eh, eh, poi si può trovare in, in, è sotto licenza creative commerce cioè non, non è che sto facendo la pubblicità del libro è più che altro perché il, il, eh, tutti i miei libri sono sotto licenza open e quindi eh, i, gli utenti possono andarseli a recuperare dai vari repository open chiuso scusa il messaggio promozionale allora mm, ti faccio una domanda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 a livello legislativo cambi molto e pesantemente il panorama, allora anche le carte e commons dovrebbero un attimo aggiornarsi. E bisogna vedere appunto questa cosa qua della, della, della direttiva europea, se va a incidere. Però secondo me fino a un certo punto. Cioè le e commons potrebbero comunque continuare a, a vivere senza essere particolarmente modificate.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 nella testa delle persone che hanno seguito la diretta e che magari si guardano il video dopo, dire, ah, caspita, ma andiamo a vedere che cosa sono queste Creative Commons e magari se le posso usare. Soprattutto gli insegnanti, la gente dei tuoi colleghi. Sì. cioè Gli insegnanti, i docenti di scuola... di, di, di, di, di università, di corsi di formazione. Cioè, rilasciare i loro contenuti, i loro slide, i loro video didattici con i Creative Commons e capirebbero quanto questo porta loro poi visibilità e, e, e reputazione. Noi, yeah. noi siamo così da un anno eh. dal 16 aprile del 2020 noi, noi siamo così no, no ma infatti è assolutamente lodevole l'iniziativa, non la conoscevo e sono contento di essere stato qua con voi oggi eh, però ecco, cioè nel senso, speriamo che accenda delle no che, che non rimanga qua una cosa tra noi e un bel video che poi rimane in archivio e che ci, ci riguardiamo eh, negli anni ma che accenda delle, delle lampadine nella testa di altre persone che magari fino ad oggi appunto eh, guardavano l'Ora d'Amadeus ma per, per altri tipi di contenuti non si aspettavano una cosa sul, sul diritto d'autore sulle licenze open bene, noi ringraziamo Simone Ariprandi. grazie a voi